Progettare i servizi online attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini significa prendersi cura e farsi carico delle specifiche esigenze dei destinatari e questo fin dalla prima fase di vita dei servizi stessi. Guardando ad esempio i servizi erogati da un Ateneo, coinvolgere attivamente gli studenti nella progettazione di servizi online ad essi destinati può senz'altro creare fin dall'inizio servizi migliori e soprattutto usabili e usati. A questo proposito, un'interessante esperienza è quella dell'Università di Macerata, che ha sviluppato MyUniMC, una app pensata dagli studenti, attraverso la quale è possibile accedere a una serie di servizi e di informazioni. Per sapere di cosa si tratta e per conoscere le modalità attraverso le quali sono stati coinvolti gli studenti, abbiamo posto alcune domande alla dottoressa D'Ambrosi, delegata del Rettore alla Comunicazione e coordinatrice del laboratorio UnimC al Digitale. Che cos'è MyUniMC e di che servizio si tratta e a chi si rivolge? MyUniMC è un progetto promosso e interamente sviluppato all'interno dell'Ateneo eh, che risponde all'obiettivo strategico di potenziare i servizi multimediali come forma di supporto allo studio, mi riferisco in particolare ai servizi didattici online, ma anche alla comunicazione con gli studenti. Eh, mantenendo fede a quello che è eh, il posizionamento strategico dell'Ateneo dell sul quale ha investito negli ultimi anni, che è quello appunto di un umanesimo che innova. Eh, IMC ha dunque investito nell'utilizzo delle, delle nuove tecnologie e lo sviluppo di questa nuova applicazione rappresenta un momento importante significativo di promozione di alcune funzioni utili per lo studente universitario che può scaricare la app compatibile per telefonini e tablet con i principali sistemi operativi Android e iOS. Tutto il processo dicevo, è stato interamente autoprodotto all'interno dell'Ateneo grazie soprattutto al coinvolgimento degli studenti. Lo stesso nome, Mario MC, è stato sottoposto a una votazione online attraverso i social media alla quale hanno partecipato tantissimi studenti e la maggior parte ha votato a favore della del nome MyUniMC rispetto ad alcune alternative tra cui eh, MiaUniMC e JoinUnimc. Eh, In che modo sono stati coinvolti gli studenti? Il coinvolgimento con gli studenti è stato possibile attraverso il laboratorio eh, promosso dall'Università di Macerata, un MC al digitale nuovi modi di comunicare l'ateneo eh, che è un laboratorio attivo MAI da, da diversi da diversi anni, un laboratorio interdisciplinare che quindi coinvolge studenti che provengono da vari percorsi di studio ehm, con l'intento di coinvolgere eh, i giovani nelle strategie comunicative del, dell'Ateneo. Eh, il laboratorio ha avuto come suo obiettivo principale l'ideazione e la progettazione di un'applicazione per, per l'università. Uh, attraverso il coinvolgimento di circa una ventina di studenti. Uh, I partecipanti sono stati in particolare chiamati a definire i contenuti dell'applicazione ma anche uh, le linee guida funzionali e le estetiche uh, attraverso sia il confronto con docenti interni che con esperti del settore. E il, il momento di confronto è stato molto interessante, non solo perché ha permesso a, agli studenti di condividere metodiche ehm, e eh, la, sviluppi ehm, teorici su, eh, sull'applicazione stessa, ma anche perché ha permesso agli studenti di eh, lavorare sul, sul campo, di mettere in essere eh, la progettazione stessa dell'applicazione, dell partendo proprio dal, dal concept principale eh, e dagli obiettivi del, del progetto. Eh, nelle varie fasi che si sono articolate all'interno del, del laboratorio l'importante è stata la fase proprio di ascolto attivo eh, del futuro target, ovvero degli stessi studenti, eh, che hanno avuto l'opportunità di scegliere attraverso un, un sondaggio, quindi che ha coinvolto non solo i partecipanti del laboratorio ma eh, tutti gli studenti dell'università, Uh, un sondaggio dicevo, in cui è stato chiesto quali features ritenevano fossero più utili um, da avere a disposizione nel proprio smartphone o tablet um, che uh, potesse essere appunto frutto della, della prima uh, versione di questa, di questa app. In ultimo gli studenti hanno lavorato anche ehm, alla scelta della veste grafica eh, e ha eh, un elenco eh, dei caratteristiche che appunto eh, potevano eh, risultare utili eh, nella, nella definizione della stessa, tra cui per esempio il libretto universitario, l'elenco dei docenti, i luoghi e le sedi dell'università e eh, al termine del, del laboratorio ogni gruppo, gli studenti sono appunto stati divisi in più gruppi e ogni gruppo ha presentato il proprio documento di progetto ehm, attraverso la formulazione proprio di una, di una proposta. Qual è stato il passaggio successivo alle attività del laboratorio? Tutti ehm, gli elementi che sono stati... In, che sono emersi sono stati poi raccolti ehm, e sono stati presi eh, in considerazione nella, nella fase di sviluppo vera e proprio che eh, in questo caso è stata svolta dal nostro ufficio web del, dell'università che ovviamente ha raccolto le suggestioni e le segnalazioni che sono arrivate dal laboratorio eh, con l'intento di creare un'app eh, non solo coerente con eh, ovviamente le esigenze del, degli studenti, ma anche un'app sostenibile, cioè inquadrata in un progetto di più ampio di respiro, di sviluppo, eh, che eh, possa essere effettivamente eh, funzionale eh, alla, anche alla comunicazione stessa della testa. E ehm, ad oggi abbiamo lavorato ad una prima versione, ma eh, sono previste eh, versioni successive che andranno di volta in volta eh, ad arricchire ehm, i contenuti del, dell'app e la, la fruibilità stessa. Quali sono i servizi attualmente fruibili attraverso MyUniMC? Se ne potrebbero prevedere degli altri? Abbiamo rilasciato la, la prima versione che comprende funzionalità molto, molto utili. Tra l'altro eh, per queste soluzioni abbiamo optato per una piattaforma pratica, veloce, ma anche ehm, per soluzioni open source e Tra le funzionalità che abbiamo previsto ad oggi vi è il libretto online, l'accesso alla lista degli studenti, eh, la possibilità di, di visualizzare i vari percorsi di studio, eh, le sedi di Ateneo rintracciabili anche attraverso la geolocalizzazione e le notizie ehm, e gli eventi di MyUniMC. Eh, importante è anche la sezione che abbiamo dedicato ai suggerimenti ehm, e ai feedback da parte appunto dei, ehm, degli studenti, ma anche di tutti i potenziali interessati. Ehm, rispetto alla quale noi contiamo di implementare successivamente l'app attraverso nuove funzionalità ehm, e di introdurre a breve eh, le notifiche push per rendere ancora più funzionale l'aspetto della comunicazione ma anche, eh, se vogliamo, l'interazione fra eh, i docenti ehm, e gli studenti.